Sì, vorrei spiegare che il motivo di, di questa richiesta, deriva dal fatto che, come sapete, le tempistiche per la pubblicazione dei bandi, per l'affidamento delle palestre scolastiche per la prossima stagione, stanno per scadere. E parliamo di una proposta che abbiamo trattato in Commissione. La trattiamo da oltre un, un anno e mezzo. Ieri appunto ho scritto a tutti i componenti Silenzio, in aura, per favore, della, tempesta. della commissione Pre. sport per anticipare questa richiesta, proprio per evitare che fosse una sorpresa. Quindi tutti lo sapevano e mi dispiace che ciò nonostante, non io non ho ricevuto domande da parte di alcuno per valutare altri emendamenti, altre modifiche da apportare al testo quindi sinceramente a questo punto non capisco quale sia invece il motivo per, per non votarla visto che appunto come ripeto l'urgenza è oggettiva ed è il tempo che passa vogliamo evitare quello che è accaduto l'anno scorso ovvero tanti bandi presentati nei municipi con criteri diversi l'uno dall'altro la città è una i municipi sono 15 ma devono rispettare un unico regolamento che vogliamo mettere a disposizione dei municipi il prima possibile siamo già in grande ritardo eh, visto che l'ultimo emendamento è stato depositato il parere è favorevole per quanto mi riguarda credo che dobbiamo procedere il prima possibile, grazie perfetto